A volte sei felice, altre sei triste. A volte sei carico di energia e voglia di fare. Altre volte non hai voglia di alzare un dito e fare nulla. A volte sei determinato, positivo, ottimista. Altre sono giornate buie, negative, pessimiste. Le emozioni sono qualcosa di magico e potente, sono qualcosa che hanno il potere di renderci felici, positivi e di successo o, al contrario, farci provare rabbia, sofferenza, dolore, insoddisfazione. Le emozioni fanno parte della la nostra vita quotidiana, fanno parte di noi, della vita di tutti i giorni, o forse è meglio dire che le emozioni sono la vita. Le emozioni sono la benzina della vita in ogni ambito, da quello familiare a quello lavorativo, da quello sociale a quello più intimo e così via. Ma come ben sappiamo, la benzina, oltre a far funzionare i motori che ci semplificano, alleggeriscono e migliorano la vita, può anche incendiare, può fare morti, può fare danni irreversibili, proprio come le emozioni se non gestite correttamente. Come ad esempio la rabbia, che può portare ad azioni impulsive e aggressive se non gestite adeguatamente. O ancora, l'amore non corrisposto, un tradimento, la perdita del lavoro o di soldi in un qualche investimento. Insomma, sappiamo che le emozioni sono qualcosa di potente e magico che fanno parte della vita di tutti i giorni, che possono renderci la vita fantastica o un incubo e del tutto, quasi sempre, lo decidiamo noi con le nostre risposte ed azioni a tali emozioni. Ecco quindi che torna indispensabile analizzare attentamente questo aspetto, cioè sai gestire le tue emozioni? Sei tu a gestirle o sono loro che ti gestiscono nella maggior parte dei casi? Spesso il successo sul lavoro, nelle relazioni di oggi, Ogni tipo, nel business e vita in generale, è dato dalla capacità di saper gestire le emozioni. Sì, perché chi le sa gestire, sa riflettere, sa attendere, sa quando agire, capisce quando l'emozione è impulsiva o data dalla rabbia e quindi non si fa domare da tali pensieri ed energie negative. A differenza di chi se ne fa travolgere e di conseguenza purtroppo spesso ne fa un casino o una strage. In questo video sull'intelligenza emotiva andremo a capire step by step come gestire al meglio le proprie emozioni e trarne il massimo beneficio. Ci tengo inoltre a precisare che questa è la seconda parte quindi una volta concluso il presente video consiglio vivamente di andare nel mio profilo e vedere la prima parte così capirete al meglio l'argomento ma tranquilli che i video sono stati strutturati e creati in modo da essere utili e comprensibili anche se visti singolarmente e in ordine non cronologico. Quindi non abbandonare, resta qui e una volta concluso il video potrai andare a vederti la prima parte. E se non l'hai già fatto, non perdere altro tempo, iscriviti al canale e attiva gli avvisi, così sarai tra i primi ad essere avvisato ogni qualvolta che caricherò un nuovo video. di iniziare con la nostra scaletta delle azioni da fare per poter gestire le proprie emozioni, è indispensabile sapere che l'intelligenza emotiva è la capacità di riconoscere, di utilizzare, di comprendere e di gestire in maniera consapevole le proprie emozioni e quelle altrui. L'intelligenza emotiva è un'abilità essenziale per poter ottenere il meglio dalla propria vita affettiva e dalle relazioni professionali. Secondo Goleman, le cinque principali caratteristiche dell'intelligenza emotiva sono l'autoconsapevolezza l'autocontrollo, l'empatia, la motivazione nel spronarsi e infine le abilità sociali, ovvero capacità che ciascuno di noi dovrebbe avere nel gestire bene le proprie emozioni durante i rapporti con gli altri. Nella prima puntata troverete la spiegazione e il funzionamento dettagliato di questi 5 elementi. Se volessimo costruire un percorso che possa aiutarci a comprendere in che modo sia realmente possibile disporre di una migliore intelligenza emotiva, allora dovresti cercare di conoscere le tue emozioni, Leggendo a fondo te stesso, analizzando i tuoi punti di forza, i tuoi punti di debolezza caratteriali, perché solamente in questo modo riuscirai a capire dove lavorare per migliorarti. Monitora le tue emozioni, cerca di liberarle laddove è necessario, controllarle e tenerle a bada laddove invece risulta essere richiesto. Motiva te stesso andando a costruire giorno dopo giorno un impulso positivo verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Riconosci le emozioni degli altri andando a sviluppare la tua empatia e mettendoti così nei panni delle altre persone per poter costruire delle relazioni positive e funzionali. Gestisci le relazioni con gli altri al fine di dirimere ogni possibile conflitto o controversia e orientare invece i tuoi rapporti con profitto. Per poter migliorare la propria intelligenza emotiva ti consiglio di tenere a mente e personalizzare anche i seguenti consigli per poter appunto sviluppare una ragionevole e più apprezzabile intelligenza emotiva in breve tempo. Vediamo ora come applicare tali caratteristiche e ottenere il massimo rendimento nella vita reale senza più finire in situazioni stressanti, imbarazzanti, deluso o infelice. Come avrai capito dalle 5 caratteristiche viste poco fa, il primo passo per un percorso di successo nell'apprendimento dell'intelligenza emotiva è la conoscenza delle proprie emozioni. Ma in che modo si possono conoscere le proprie emozioni? È molto probabile che tu ti sia già posto questa domanda diverse volte, considerato che le nostre emozioni sono qualcosa che diamo spesso per scontato. Conoscere le proprie emozioni significa conoscere se stessi, diventare più consapevoli del proprio stato d'animo, del momento, dei propri pensieri, delle proprie percezioni su di esso e non solo. Insomma, un bel casino per chi non se ne è mai occupato, giusto? In realtà puoi fare davvero tanto e subito per migliorare la tua posizione in questo contesto. E c'è un pratico passo concreto che voglio indicarti, e cioè quello di dare un nome alle tue emozioni ogni tanto durante il giorno fermati a pensare a come ti senti e cerca di descriverlo a parole cerca di dare un'etichetta alle emozioni che stai sentendo in maniera tale da sforzarti ad essere sempre più consapevole delle tue percezioni dare un nome alle emozioni ti permetterà anche di poter riflettere su quello che stai avvertendo legandolo al passato ma concentrandolo sul presente ed evitare di agire in maniera impulsiva senza capire il perché come ti senti ora mentre stai vedendo questo video quali parole le utilizzeresti per poter definire il tuo stato d'animo, scrivilo nei commenti se ti va. Fai questo allenamento almeno tre volte al giorno, prendendoti qualche minuto di tempo per poter riflettere con calma riguardo il tuo stato d'animo. Ora che ti sei abituato a valutare le tue emozioni e a dare un nome alle stesse, giunge il momento di compiere un importantissimo secondo step, e cioè la necessità di monitorare te stesso e le tue emozioni. Monitorare le emozioni significa, infatti, essere in una condizione di pieno controllo del flusso di emozioni che stai avvertendo in maniera più o meno significativa, lineare o in contrasto. Significa, dunque, cercare di capire quali siano le emozioni più intense e brusche che stai avvertendo e quelle che invece ti fanno sentire meglio, più sereno. Cerca di monitorare questo flusso di emozioni con consapevolezza, capire quali si stanno verificando e perché. Cerca dunque di bilanciare le emozioni più intense con quelle che invece sono meno intense, andando a trovare un buon equilibrio interiore che possa permetterti di evitare i travolgimenti emotivi che sono tipici delle persone che hanno un minore autocontrollo. Con la necessità di monitorare le tue emozioni voglio invitarti a riconoscere il flusso emotivo che stai vivendo e riconoscerlo per poter ripristinare uno stato interiore di benessere che ti permetterà di evitare di finire schiacciato sotto il peso delle emozioni incontrollate. Nei momenti di intenso flusso emotivo torna fondamentale prendersi del tempo e confrontarsi con se stessi, comprendendo quale sia l'origine di queste emozioni e come si stanno evolvendo nella tua anima e ricondurle dunque in una condizione di equilibrio fino ad arrivare al punto di padroneggiarle e gestirle con la dovuta maturità. Ora che hai imparato a etichettare le tue emozioni e a riconoscere i flussi emotivi soffermandosi su di essi per poterli tenere a bada, giunge il momento di trovare la giusta motivazione se stessi. Sono diversi, infatti, gli aspetti su cui potresti lavorare per poter arrivare alla disponibilità di una migliore intelligenza emotiva. La cosa fondamentale da comprendere è il fatto che utilizzare l'intelligenza emotiva significa saper utilizzare le proprie emozioni, come se fossero la base motivazione delle proprie azioni, e cioè, cerca di non lasciarti schiacciare dal flusso emotivo, come spesso accade alle persone meno attente al tema dell'intelligenza emotiva. Bensì stremare le emozioni, a selezionare quelle di entusiasmo, di desiderio, di voglia, di gioia, in maniera tale che possano fungere da spunto per il conseguimento delle tue finalità. Inizia a focalizzare i tuoi pensieri e le tue emozioni sugli obiettivi piuttosto che sulle azioni. Immaginiamo che tu debba studiare un sacco per superare un esame. Cerca di orientare le tue emozioni sulla finalità, ovvero superamento dell'esame. In questo modo le tue emozioni fungeranno da leva per avvicinarti all'obiettivo finale, evitando invece che vengano richiamate le emozioni meno stimolanti. Lo stesso vale non solamente per il piano formativo o professionale, ma anche per il piano personale e sentimentale. Immaginiamo ad esempio che tu abbia da tempo in mente di chiedere ad una tua collega di uscire a scena con te. È probabile che se non ti sei ancora spinto a farlo, perché a prevalere sono le emozioni negative, come timidezza, ansia, timore di fare brutte figure, eccetera. che si soffermano sulle azioni e che ti stai facendo motivare poco o nulla dalle emozioni positive, che invece dovrebbero orientarti verso l'obiettivo. Ora, facendo un altro passo avanti, arriviamo al riconoscimento delle emozioni altrui, ovvero allo sviluppo di quella che abbiamo definito essere l'empatia. Entrare in sintonia con le persone con le quali parliamo è fondamentale per poter arrivare a sviluppare una relazione positiva. Anche in questo caso ci sono dei piccoli esercizi che potresti fare per accelerare il conseguimento di una buona condizione di intelligenza emotiva. Il più semplice, ma non per questo meno efficace, consiste semplicemente nel comprendere come ti sentiresti al posto della persona con la quale stai parlando e quali sarebbero le emozioni probabilmente avvertite da questa persona nei tuoi confronti. Si tratta, in fin dei conti, di un vantaggio invidiabile, ma fin troppo sottovalutato. Arriviamo dunque alla capacità di gestire le emozioni, ovvero alla fase finale di questo nostro piccolo percorso di sviluppo dell'intelligenza emotiva. Poter gestire le emozioni ci permette infatti di poter utilizzare correttamente le nostre emozioni e i riscontri che otteniamo dagli altri. Ci permette di gestire con efficacia ogni rapporto, evitando i conflitti, i problemi di comunicazione o altro genere. Ma di questo punto, e cioè come gestire le proprie emozioni, ne parlerò in un altro video. Quindi, non scordarti di iscriverti al canale, attivare gli avvisi e al prossimo video!